volta la faccia per una volta dalla parte dei miei occhi su questa bocca che tace Lascia scorrere i pensieri su questa roccia di sale, fa risplendere i colori, fa confondere incrociano le scie nel silenzio che vorrai lo so lo so a tu ritornerai le volte che noi.